Ciao ragazzi, eccoci al primo vero e proprio video del, del corso di walking eh, l'abbiamo chiamato così ma chiamiamolo anche corso di sopravvivenza per noi bassisti ovvero il corso ha ah, come finalità eh, principale quella di eh, poter essere in grado in ogni situazione, quindi anche una jam dove non conosciamo il brano Semplicemente leggendo una sigla di accordi creare una linea di accompagnamento efficace, non di stile. Eh, detto questo, lo partiamo proprio dal semplice, avete visto tutta la parte teorica, armonica, con esercizi, quant'altro, non sto a farvi rivedere l'ennesima volta, tanto trovate tutto nei corsi precedenti o su YouTube o sul mio sito. Parto subito alla linea di working. Eh, base, quindi suonando esclusivamente due note per accordo, tonica e quinta, su una cadenza delle più, diciamo, famose, delle più usate nel jazz, come in tutti i generi musicali, che è il 2-5-1 maggiore per ora. Quindi oggi proviamo e eh, partiamo in si bemolle, quindi avremo l'accordo costruito, come è tutto scritto, eh, sul secondo grado, il do minore settima. La settima, e primo si bemolle, si bemolle maggiore zene, due battute, e c'è. Quindi andiamo eh, a vedere quali sono le note eh, sul do, rock, do e sol. Attenzione, io DO-SOL qui, come DO-SOL-DO-SOL-DO-SOL-DO-SOL-DO so, do, so, do, so, do, in tutta la tastiera, quindi io posso suonare due note, ma su eh, range diversi de del nostro strumento, posso invertirle, posso suonare solo una eh, su tutto l'accordo, magari su due ottave diverse, eh, posso variare la ritmica per ora però sempre suonando queste due note, sul fa7 avrò fa e do, fa alla tonica, do alla quinta, su si bemolle major 7 avrò si bemolle tonica e fa la quinta. Proviamo con una base molto semplice eh, che potete trovare allegata a corso, comunque uso il programma Ireal Pro che è una bomba, andiamo a vedere se funziona. Set aggiungere Anche la terza di ogni accordo, quindi sul Do minore settima, vado ad aggiungere il Mi molle sul Fa, il La sempre con lo stesso ragionamento di tutte le eh, ottave, appunto arrangi lo strumento e si bemolle e eh. mettiamo la base. passettino è quello di inserire eh, la settima, creiamo eh, quindi tonica terza quinta, settima, si bemolle sul do minore, il eh, mi bemolle sul fa settima, quindi la settima minore e il eh, la sul si bemolle, creiamo la base Qui, quindi esercitati eh, con questi elementi in tutte le tonalità, ho fatto esempio si bemolle, quindi si può eh, salire, esempio, di quarte, eh, quindi 2-5-1 e mi bemolle, in quel caso vedrebbe eh, fa minore settima, si bemolle settima, mi bemolle maggiore seme, oppure salire di semitoni, quindi si maggiore, eh, Do diesis minore settima, Fa diesis settima, sì, mm -hmm. quindi maggiore settima, tutte le tonalità. Quindi, eh, cercando di variare il più possibile, eh, dedicando il giusto tempo ad ogni, eh, ad ogni elemento che abbiamo visto, quindi solo tonica quinta, lavorateci un po', poi aggiungete la terza, poi la quinta, poi togliete la tonica, fate sempre, ad esempio, esercizi mutui stabilire un ordine eh, degli intervalli quindi ad esempio terza tonica quinta settima su tutti gli accordi eccetera eccetera oppure tonica quinta terza settima cioè tutto molto utile per eh, il walking che andremo poi a costruire quello vero e proprio ma anche per la musica in generale per il nostro la nostra carriera da bassisti, da musicisti. Eh, vi aspetto ovviamente al prossimo video e eh, come sempre per qualsiasi cosa scrivetemi.